Le costellazioni familiari sono un metodo per indagare, per esplorare le, delle situazioni all'interno della famiglia di origine, come dice il nome stesso, no? costellazioni familiari. Il, il presupposto eh, è che eh, molte delle situazioni che noi viviamo della nostra vita, o per meglio dire, il, il modo con cui noi ci approcciamo a determinate problematiche della, della nostra vita, non necessariamente dipendono da una questione di carattere, di temperamento, di personalità, ma potrebbero essere in qualche modo eh, connesse con ehm, destini, con situazioni, con persone che abbiamo conosciuto o meno, che hanno fatto parte o fanno parte della nostra famiglia. Noi sappiamo che all'interno della famiglia di origine in particolare avvengono numerosissimi processi. La famiglia è un, un, un luogo dove noi nasciamo, dove noi cresciamo, dove noi impariamo, eh, dove noi impariamo tutto quello che poi eh, esprimeremo nel corso della nostra vita lo impariamo da nostro padre, da nostra madre, dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, quindi riceviamo questi condizionamenti che sono dei veri e propri modi di approcciare la realtà, di vedere la realtà, di interpretare la realtà. Quindi attraverso il lavoro delle costellazioni noi possiamo vedere quanto eh, quello che affrontiamo, il modo con cui viviamo, con cui affrontiamo i temi della nostra vita, l'autorealizzazione, la salute, la relazione affettiva, il tema del denaro, il tema del lavoro, il tema del destino, il tema della forza, del coraggio, dell'ottimismo, della fiducia e così via, possono essere in qualche modo condizionate da informazioni che abbiamo ricevuto sia nella nostra infanzia o nella nostra adolescenza sia per una via indiretta, cioè attraverso tutti quegli atteggiamenti, quei comportamenti, quel non verbale, quel non detto, quel, quell'agito all'interno della compagine familiare con cui noi ci possiamo essere in qualche modo identificati eh, inconsapevolmente. Quindi sappiamo quanto è forte l'identificazione con il padre, con la madre, nel processo di crescita, di evoluzione del bambino, ma possiamo essere identificati anche con, ad esempio, i nostri nonni, anche se non li abbiamo conosciuti. Il fatto stesso che siamo chiamati con il nome di uno dei nostri antenati, già questo, da un punto di vista anche della psicogenealogia, eh, può essere indicativo del fatto che noi in realtà stiamo portando avanti il destino, la vita, i progetti, i desideri e quindi stiamo vivendo in qualche modo le emozioni di un membro della nostra famiglia. Ripeto, che sia stato conosciuto o no non è così influente perché all'interno della famiglia si crea un campo dove affluiscono tutte le informazioni, le emozioni, le sensazioni, le percezioni, i pensieri e noi immersi fin dall'infanzia in questo campo eh, assorbiamo tutte queste, tutte queste informazioni e quindi inconsapevolmente nella nostra vita potremo comportarci non come noi stessi ma come qualcun altro. Quindi il metodo consiste nell'indagare quello che è chiamato campo morfogenetico, cioè la compagine familiare per accertarsi che tutte le tematiche che possono occorrere nel corso di una vita siano state adeguatamente eh, esplorate, integrate e risolte.